Tchau! oggi siamo qui insieme per fare una recensione di un videoproiettore eh sì perché le feste sono appena finite e questo è uno dei regali che mi sono arrivati proprio a Natale videoproiettore beh è, è della ed è del Parrot 1 che dire ah, volevo tanto un videoproiettore ma effettivamente avevo paura che magari utilizzandolo in ambiente casalingo insomma non soddisfasse le mie esigenze chi me l'ha regalato insomma è andato a vedere sui vari siti le varie recensioni ed vuol dire che questo uh, videoproiettore ehm ben eh, si, presenza, si presenta come caratteristiche, beh intanto può essere, eh, si vede benissimo sia di giorno che di sera, eh, anzi abbiamo fatto anche la prova a guardarlo di giorno, anche con tutte le luci accese, insomma anche le tapparelle tirate su, le classiche tapparelle tirate su e l'immagine si vede comunque bene, a livello anche di audio si sente altrettanto bene, io poi l'ho attaccato all'amplificatore, allo stereo, quindi insomma la resa è ancora migliore. Eh, è come caratteristiche che è full hd e poi la correzione del trapezio sia orizzontale che verticale una cosa interessante è quella della lampada che la lampada è a led per cui eh, scalda poco e eh, nel caso in cui voi lo dobbiate mettere eh, verticale eh, o, meglio, proiettare verso il soffitto come ho fatto io per provarlo perché non avevo uno schermo. Eh, in questo caso, essendo la lampada LED, insomma, non danneggia il videoproiettore. Quindi, questa è anche una buona cosa. E poi, vabbè, cosa, cosa possiamo dire? Che l'immagine eh, che viene riprodotta sul telo in base logicamente, alla distanza a cui voi mettete il videoproiettore dal telo eh, farà un'immagine che può andare dai 50 pollici ai 300 pollici, e lì, logicamente, poi eh, bisogna anche un po' vedere la definizione um, telo. telo è importante perché è un videoproiettore ma se non ho il telo è dove me lo guardo ok bisogna avere delle pareti bianche ok casa mia non ha una parete bianca quindi mi sembrava giusto avere un videoproiettore come vi dicevo l'ho proiettato sul soffitto poi vi faccio vedere anche come si vede ma mi sono anche aggiustata nel frattempo soprattutto per i capodanni per vedere dei film interessanti e allora che, che telo ho, ho recuperato eh, io eh, questo qua ve lo faccio vedere così potete vedere che anche su teli non completamente adatti a quello che è la video lo potete vedere lo stesso. Ecco, guardate, il classico te lo fai da te. Mm. Peccato che se io lo giro praticamente uno striscione, in questo caso, lo striscione della radio che io utilizzo negli eventi, ve lo sono portato a casa e praticamente l'ho usato a di telo, no, in realtà il telo, adesso stavo guardando quale prendere e eh, molto probabilmente ne prenderò, ho autorizzato, lo attaccherò qui al soffitto in modo che possa scendere verticalmente la cosa bella e interessante è che quando vi fanno i regali poi non pensano che qualche regalo però possa così scatenare e creare eh, qualche problemino in casa soprattutto dove posizionarlo perché questo videoproiettore proiettore non è grossissimo ma ha la sua dimensione, ma dove me lo metto? Posso comunque, e ci sono le staffe, per appenderlo anche al soffitto in questo modo oppure appoggiarlo su una mensola, cosa che io sul soffitto non lo voglio attaccare perché comunque dove voglio metterlo insomma, no, mi rimarrebbe in mezzo alla stanza e non mi piace per cui devo creare una mensola. Allora, l'altra sera ho addirittura provato per vederla a distanza di dove posizionarlo, a prendere quella scala, la classica scala per fare i lavori, questa, l'ho aperta qua e ce l'ho piazzato qua su. Ieri sera l'ho piazzato sull'asse da stiro, però capite anche voi che non è che siano proprio metodi, diciamo così, bellissimi, anche se possono essere di design alternativo. Quindi, ringraziando chi ha pensato a regalarmi questo, bene, adesso dovrò studiare, studiare qualcosa all'interno della piglia, o meglio attorno alla piglia, a modi, diciamo così, mensole, magari sfalsate, che facciano sia da arredamento, ma che mi permettono ad un certo livello, quindi più o meno a questa altezza, di posizionare qui eh, il videocroiettore in modo da avere la distanza giusta per avere un'immagine nitida una volta che avrò posizionato il mio telo laggiù. Per quanto mi riguarda la recensione, la fare è molto, è molto buona anche in base alla qualità e prezzo, quindi insomma non si spende tantissimo e si ha una buona risoluzione anche di immagine. Eh, che dire, adesso vi faccio vedere insomma, come si vede e naturalmente la mia recensione non può che essere che positiva. Allora, ve l'ho posizionato così come l'ho provato io la prima volta, quindi intanto ha il telecomando in dotazione più tutti i cavi che permettono i vari collegamenti con i vari dispositivi e poi ha anche questa copertura eh, in plastica per praticamente quella che è la lente. Eh, quindi lo accendiamo, io in questo caso ho... L'ho attaccato a un pc, e solo per farvi vedere due cose, praticamente sono andata su un, uh, la pagina YouTube di TRS Radio e un nostro vivo live. Ok, come potete vedere si sta accendendo, io adesso qui ho lasciato le luci uh, praticamente accese e andare a cercare lì. Di... Quindi questa rotella mi serve per eh, mettere l'immagine nitida, come vedete sì, più o meno sono arrivata a mettere la nitida, invece poi come vi dicevo il fatto di eh, poter inclinare o meglio correggere, adesso in questo caso... Così. Naturalmente come potete vedere questa è la prova di giorno, quindi con le finestre praticamente eh, tirate su, con la luce del giorno filtrante, con tutte le lampadine accese e mi ero dimenticata di dire ma possiamo notarlo qua che 7000 lumen quindi insomma si vede devo dire decisamente bene per essere durante il giorno. Se eh, spengo le luci vediamo anche com'è con la luce spente. che però se non alziamo il volume eh, praticamente tramite il telecomando eh, effettivamente non si sente, in qualche modo queste sono solamente 28 si sente gli bene gli avanti, gli io però come vi dicevo, passo un attimo, eh, come, come vi dicevo io però lo attacco all'amplificatore quindi per lo per sento per dalle casse, però questo è quello che si sente dal videoproiettore direttamente andiamo a farvi sentire queste e poi vi faccio ancora vedere la prova di come si vede anche tirando giù le tapparelle, perché questo è ancora praticamente mezza giornata. che sarà perché se non passiamo a metà volume. La sparire, non so, ci sarà il mago. Mi è con idea che sia quella lì che passa la giù diciamo tapparelle. Quando è assunto una mia casa, tu gli hai invitati in questa casa, gli hai voluto fare un'altra casa, un'altra che facciamo tutto. Sove... Vi posso, dire, fa... eh, ti... Ti posso dire che allora, intanto, intanto dalla di mia, diciamo così, molto molto così situazione sì. un, po un po'... un cappello, no? eh, precaria per il momento, finché non Andrei mi arriverà effettivamente il vero. Mi lascio con un altro brano e vi faccio vedere praticamente come mi rilasso io a guardarmi. In questo caso la musica, ma anche il film. Io direi che la mia posizione l'ho trovata anche ottimale, ma anche proiettata sul soffitto. Va benissimo così. Allora ha chiamato la testamenta, ha diplomato la Bocconi, ha affrontato un po' il film, ma non vi spieghiamo il finale perché un finale è un po' tragico, non noi no. po a tra... poi non c'è neanche la maestra riesci